Ciao a tutti amici di Deandu, oggi altra puntata di Inside ai Deandu, conosciamo il team insieme a me, Michael Montanari Ciao a tutti ragazzi, ciao par... Davide Prima di parlarvi di quello che fa e di quello che si occupa, accendiamo l'immaginazione e intro Ok, ciao Michael, benvenuto Allora, prima domanda ovviamente, di cosa ti occupi? Io sono uno dei dipendenti più vecchi di Luca che lavora... No, appunto. ma detto il più, vecchio. Questo il più qua vecchio, è Il più vecchio, vecchio perché è dal, vecchio. dal 4 gennaio 2010 che lavoro per questa azienda. Da allora mi sono sempre occupato un po' di tutto, subito dalla correzione delle grafiche dei CD fino ai rapporti con i clienti, con i fornitori, alle chiavette usb, al rapporto con i clienti per i nuovi progetti, le cover personalizzate, insomma l'azienda la conosco diciamo molto, in molto, molto proprio. Bene. proprio. Cioè, esatto, hai hai esatto. le chiavi dell'azienda. No, quasi, altro, quasi. Eh, la, la cosa figa che mi, mi hai detto prima è che comunque non tu per il lavoro che fai ti dovresti occupare di un singolo settore, ma ti occupi veramente di tutto, di tutto, di non, tutto. non hai un proprio un cioè ruolo, non hai un nome, cioè non, non si può definire. No, una posizione cioè, che eh, posso scrivere a curriculum non c'è. Se infatti, ci fosse tutto fare mettiamo, è quello si... che contraddistingue un po' tutti i membri della MyCD, siamo un po' dei tutti fare. Mettiamo ecco. che siamo un po' tutti, tutti ibridi. Esatto. No, là, però eh, Diciamo che se ti dovessi definire in qualcosa, in, in cosa tu diresti di, di lavorare di più? Ti cioè proprio paro paro? Allora, la cosa principale è il rapporto con i clienti e cercare di interpretare quello che loro vogliono fare eh, in termini di progetto di realizzazione del CD o di una chiavetta USB o, o seppur in maniera più semplice di una cover eh, quindi comunque personalizzata ti occupi del famoso customer care customer care e sì sì sì customer care che spiegandolo in breve il customer care cos'è il diciamo il prendersi cura proprio il prendersi cura del cliente capire le sue esigenze in termini di quello che realmente vuole quello che si aspetta e cercare di offrirgli la migliore soluzione eh, sempre facendo in termini anche con il, con il budget che certo perché comunque mm -hmm. li aiuti perché loro ovviamente li, li aiuti a scegliere anche a sì perché dei spesso e... loro vogliono il prodotto di lusso ma poi il budget che hanno <ride> è quello di un prodotto esatto. standard vogliono tanto ma è sempre spendere prodotto. poco esatto, esatto allora una cosa che voglio eh, dire subito che mi hanno detto veramente in tante persone è il fatto che che tu in assoluto sei la persona più tranquilla che, che, che ci sia, ma cioè eh, eh, sì, è... È, è proprio come come fai perché avere a che fare con i clienti? Cioè, come fai a non incazzarti? Cioè, si, si, può dire. si può dire, credo che si possa avere. Tanto lo io faccio quello che voglio, allora nella mia assoluta calma. Posso dirlo interiormente, ma non posso esternarlo. E no, bisogna solo armarsi di, di tanta pazienza, tanta esperienza per farsi scivolare un attimo sopra quelle che sono le, le piagnoleria un po' della, della gente, ma sempre con un occhio di riguardo, certo. perché alla fine il cliente ha ragione, è una frase che Anche è vera. Anche se è palesemente forte. sbagliato tu, è sbagliato quante volte esatto, lo vorresti dire, ehm. perché... Cioè, tu ho visto mi hai detto che eh, vendi anche molto su Amazon Cioè, utilizzi sì, sì, sì, il classico fortuna, messaggio al venditore esatto una delle cose che mi occupo è eh, il customer care di Amazon eh, ovvero rispondere a tutti i messaggi che arrivano e mh, dei messaggi se ne vedono di cotte e, e di crude dunque cerchi di capire come la tua azienda può realmente eh, accontentare il cliente eh, secondo anche le politiche di Amazon che sono veramente molto a favore delle, delle, del cliente. Un esempio può essere il cliente eh, ha un iPhone 10 e ordina la cover per l'iPhone 11. Cosa si fa? Non puoi dargli la colpa, hai sbagliato tu, no, ma ovviamente dentro si Dentro, crederesti. E che... poi ma... ti insulta. Ti perché... insulta. Perché... Avete sbagliato il modello? Guardi, signore, guarda, in è realtà l'ordine è stato fatto per il modello <ride> X e lei ha il modello Y. Ah, ok, non lo <ride> sapevo, <ride> esatto. scusate. Niente, ristampiamo e rimaniamo. Ok, senza raccogli. nessun problema. È Quindi, cioè, la, è che per me è una cosa incredibile, perché... Ti devi beccare veramente a volte de degli insulti perché poi sei la persona sì, sì, con cui sì, sì, sì. la gente si <ride> tratta no, no, no, Mi rimo, Mi, <ride> <ride> mi e tutto a Michael perché è veramente difficilissimo quello che fai Poi eh, parlavi che ovviamente oltre alle cover ti occupi anche molto de dei CD Sì sì sì nel 2010 quando sono arrivato qui alla MyCD il business principale erano ancora i CD che pian piano si sono evoluti in un mercato parallelo che è quello delle chiavette USB e siamo tutti stati bravi a evolverci sempre di più anche eh, iniziando a vendere le cover personalizzate. Ritornando agli inizi eh, il mercato principale come dicevamo era quello dei CD e mh, quello è sempre stato quello di cui si, mi sono occupato ed è stato il nostro business per, per tantissimo tempo ecco no infatti eh, però una, una curiosità eh, i cd ormai si dice che siano morti sì, eh, è vero nel senso so, che c'è stato calati. un forte calo le restrizioni del periodo covid non hanno aiutato un mercato già in difficoltà. in difficoltà perché appunto concerti non se ne potevano fare il cd ora è un non è più un dispositivo per ascoltare la musica o fruire di un contenuto ma viene visto quasi più come un gadget come qualcosa che ti rimane, che ti rimane del, del, del tuo artista preferito io vado a un concerto eh, mi voglio tenere un ricordo di questo concerto invece di comprare una maglietta comprare un portachiavi, prendo il cd che magari in un qualche modo riesco anche a ascoltarlo e a ricordarmi di di chi, ho, sì, di chi esatto, ho, di che sono andata a sentire è carino il fatto anche che io piuttosto che mandartela per mail la canzone o per varie cose che ti rimanga il cd proprio sì. perché poi io credo che ci sono dei CD che sono molto carini, cioè, comunque l'immagine è bella, è bello colorata. Esatto, esatto, questa... Un'altra domanda era, durante questa quest evoluzione, poi credo che ci sia stata un'evoluzione nel, nel mondo dei CD, o sono sempre rimasti così, come no, sono... No, diciamo che, allora, nel, nei primi anni in cui ero, eh, mi ricordo che scarica, scaricavamo bancali di CD, cioè eh, le lavorazioni erano molto grosse, eh, perché ad esempio tante aziende mettevano i loro cataloghi sui cd ehm, e dunque fac si facevano tanti numeri anche il ragazzino eh, per in un'ottica di risparmio piuttosto di fare 300 cd ne faceva mille per risparmiare tanto e risparmiava eh, un po' sulle lavorazioni esatto, su esatto con i costi iniziali e quant'altro ora si è un po' invertita questa tendenza non ci sono più le grosse tirature ma ci sono le piccole tirature ma con packaging più personalizzati più pregiati si lavora molto sul cartonato piuttosto che sulla soluzione standard in jewel box quella in plastica plastic, ecco. esatta quella che viene venduta per il classico album musicale e invece adesso si fa molto su, sul cartonato si chiama digipack questa soluzione è molto apprezzata dai, dai clienti e soprattutto nella versione Digifile che strezza un occhio alla natura perché non presenta più plastica, ah, è okay. tutto in, in cartone, ecco. ah, quindi, comunque c'è anche un, un fattore ecologico. Sì, non sì, in tanti, problema. in effetti, mi, mi chiedono di utilizzare carte riciclate, sì, quindi, quindi, comunque un occhio alla natura, esatto. ultimamente viene, no, okay. viene dato. Ecco. Ah, boh. meno, male. Sì, meno male, meno male, meno male. Probabilmente perché eh, riguardando il discorso di prima, la gente, siccome è più un oggettino, un regalo che ti do, indipendentemente proprio dal, dal contenuto del, del CD, è proprio bello avere... Belle, sì, belle sì, sì. Sp... In questo sono ritornati anche i vinili. Ah! Eh, noi riusciamo a fare anche i vinili e abbiamo... Comunque il vinile, credo che sia, e resterà per sempre comunque il simbolo della musica. Cioè il, sì, forse è sì. Nato, forse è sì. diventato molto un, e... un simbolo, tra l'altro tornando di nuovo, sì, ve lo puoi confermare te, te lo confermo perché abbiamo tante richieste per, per la produzione di vinili e mh, lavoriamo con il fan, il fan club di un, un gruppo italiano piuttosto famoso e che ci raccontavano questo episodio noi i vinili ai concerti li vendiamo ma la gente non li tira via neanche dalla, dalla, dalla cellofanatura, dal Celofan, perché li tiene proprio come, come oggetto di culto, da collezione. Perché, perché, so, perché sono bellissimi. Sono belli, bello il tuo venire. Bello nero, bello grosso. No, no, no, me lo metto in quadro. Eh. Infatti, bello, secondo bello, me bello, è bello. molto carino. Dopo ehm, quindi il Dopo, Vabbè, io sono, sono curioso di sapere alcuni lavori, perché dopo ti occupi, hai detto, dei cd, delle, delle chiavette, delle cover... Ci sono dei lavori che ti sono piaciuti particolarmente, proprio belli, tu dici, questo qua è proprio un bel lavoro, cioè sono, mi, mi piace, ti piace. Sì, che ti quando... Allora, partendo nel mondo dei cd, è quello a cui sono un po' più legato, diciamo, sì. è, tutte le soluzioni in cartaceo personalizzate... Eh, ti rimangono in testa perché ci hai dedicato la, la passione per trasformarla in qualcosa che il tuo cliente potesse apprezzare. Ricordo eh, un, un lavoro che, che facemmo nel 2014 e eh, in cui questo gruppo era un gruppo metal rock pesantissimo con teschi e quant'altro e mi ha fatto un cartonato in cui la copertina era forata cioè c'era il foro fatto a forma di teschio e sotto si vedeva il cd dunque Bellissimo. proprio personalizzato il cartaceo anche nella forma con delle fustelle particolari si, si riesce a fare a fare tutto. Un altro molto particolare che abbiamo fatto però sulle chiavette usb è stato quello per un cliente se non ricordo male era un bar eh, di Milano che mi ha chiesto di riprodurre le chiavette a forma del Duomo di Milano particolarissimo molto carino lì è appunto è difficilissimo perché difficilissimo tutte le guglie tutto quanto abbiamo dovuto fare un lavoro di fino però è venuto ci vuole anche della pazienza perché poi andare lì a ricaricare le guglie infatti è che ce ne sono tantissime ce ne sono tantissime so, non lo so c'era eh ma non mi ricordo ce ne sono veramente tantissime con la Madonnina poi che è hai ritornare tutta però insomma è stato, è stato bello quando, quando uno ha in mano il lavoro finito e poi è, ti, dà soddisfazione. Ti, dà soddisfazione, ti dà soddisfazione. Poi l'ho viste con Luca, ne avete fatte di parecchie forme, di parecchie sì, cioè, sì, cose sì, molto sì. molto carine. A infatti... forma di estintori, a forma di ecografi, a Beh, forma però, di gelato. Tra l'altro ho se, capito proprio nel momento in cui ero espertissimo di quella materia perché è stato quando sono diventato papà. Ah, Dunque, è, è figo, quello è, lo so, lo so, lo so, so cosa è esatto esatto <ride> e, um, sì ogni tanto si fanno progetti divertenti anche dai che, che, meno che male. Ti... e altre cose tipo mi avevi detto prima a me viene da ridere però purtroppo questo aneddoto che mi avevi raccontato di alcuni quadri che non sai perché ah, è vero eh, sì fra le cose che, che facciamo oltre cover personalizzate eh, stampiamo i quadri personalizzati su vari materiali e, e tu, tu sai dove voglio arrivare che me eh, sì sì, sì lo arriverà. so adesso pian piano arriverò, arriverò. Ci un po è stato un pantombo. episodio molto molto divertente Paranza. e fra l'altro in un momento di lockdown dunque lavoravo da casa eh, si lavora sempre a fianco della propria moglie in questo caso è arrivato questo quadro da stampare noi siamo un attimo ignari di quello che arriva, sì, ci troviamo vai, di fronte così. a un file, apro e diciamo c'è questa donna dalle proporzioni sì, molto abbondante, abbondanti. Eh, All'apertura ho guardato dietro, ma oddio. Mi sta guardando il <ride> computer non no, potevo chiuderlo perché ho un fisso non potevo chiuderlo ho detto oddio dalla porno ora chiuso lo Mo stesso Monica è per lavoro ho detto non si eh, spiegarlo non sto guardando lungo. un po' quando stanno, è per lavoro eh. mi stanno pagando sono sotto e lì dopo ti sorge il dubbio sempre sai possiamo stamparlo non possiamo eh, okay, stamparlo chiamo ci, il cliente sono, immagino che comunque a parte tutto ci siano delle, delle regole su cose che tu possa stampare sì e sì, cose, sì, no. sì sì certe cose purtroppo abbiamo dovuto non stamparle, ah. filtrarle, chiamare il cliente, spiegare le motivazioni. Adesso mi questa curiosità qua. No. L'hai stampato o no questo quadretto? Questo sì. <ride> <ride> Perfetto. <ride> Ma perché ho chiamato il cliente e mi ha raccontato che era uno scherzo a un suo collega, allora ah. ci, ci stava allora, insomma ci stava, altre cose quando c'erano inni a movimenti diciamo non proprio consoni sì. abbiamo dovuto chiamare cliente, e dire che non era nelle nostre politiche giustamente perché ci sono anche cose esatto, esatto. sull'illegalità quindi sì, ovviamente sì, sì, non sì, puoi sì, entrare in me È sempre ragione. un po' di tutto, un po di tutto oh, sì. allora Michael eh, Vabbè che tu lavori da tanti anni in un'azienda di cover personalizzate, ma come hai, oggi hai l'occasione per poter cambiare la tua cover del telefono, sì. finalmente. Da quanti anni ce l'hai? Io ho boh, un po' 4-5 forse. Ma cambia. Eh, cambiamo. Allora, hai questa pallina qua, devi fare canestro. C'è da dire che, eh, adesso lo dico così te la gufo. Esatto, come... gufo me la bene. Perché pensandoci bene hai l'occasione per diventare il primo lavoratore di The Undo a far canestro, perché per ora è riuscito. No, Proviamo. Vai. accetta la sfida. Vai, provati. Era canestro? È passato... Eh, perché è largo, purtroppo Ma dobbiamo parlare. Era, era dentro. Era, era dentro. Dopo Vai. controlleremo da... Come si chiama il... Mr. replay, facciamo il VAR. replay, mio dopo mio lo Dopo controlleremo al VAR, se ha fatto canestro gli daremo questa cover e... Michael è stato l'unico uh, a, a riuscirci finora, yeah, unora. sto continuando a allenare, non ci riesco mai, e ragazzi alla prossima qui da Nandu, un salutone, a a tutti. ciao!